Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo una piccola monografia dedicata alla lente di ingrandimento. È un'introduzione al concetto di lente di ingrandimento, a come funziona la lente di ingrandimento, brevi cenni storici e vediamo un po' alcune caratteristiche della lente di ingrandimento. Diamo un'occhiata al sommario. Partiamo con le lenti di ingrandimento, proviamo le caratteristiche di una lente biconvessa, ingrandimento angolare, i menischi, lenti di ingrandimento con reticolo, lenti piano convesse, utilizzo pratico delle lenti di ingrandimento, osservazioni di caratteri stampati, le aberrazioni, i tipi di aberrazioni, la rifrazione, giocare con i principi dell'ottica, dove e come si forma l'immagine di un oggetto osservato con un lente di ingrandimento, abbiamo delle tabelle, glossario bibliografia. Speriamo di essere stati utili con questo piccolo video. Buongiorno e arrivederci.